Parliamo adesso di, di sport soprattutto per ragazzi ed è in collegamento con noi Vincenzo Manco che è il presidente WISP, cioè l'Unione Italiana Sport per Tutti. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno, a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui. Lo sport soprattutto per i giovani prosegue con grandissime difficoltà. Eh, ho visto un vostro appello alle istituzioni, eh, mi pare inascoltato in gran parte, purtroppo. Eh, beh, no, guardi, vi mm. dico, anzi, noi abbiamo fatto questo appello per sensibilizzare le istituzioni appunto l'opinione pubblica perché la scorsa settimana eravamo sinceramente preoccupati che non fosse garantita la dignità eh, dello sport eh, di base e abbiamo, avuto promuoverlo perché, abbiamo voluto promuoverlo perché insomma, la rassegna stampa che ascoltavamo in quei giorni era preoccupante, cioè, con un rischio di forte, di forte chiusura, visto che WISP, eh, così come anche altri enti di promozione sportiva eh, si erano impegnati a far rispettare quindi con gli investimenti dovuti i protocolli rigidi affinché le attività potessero essere garantite quindi garantita la sicurezza dei praticanti e la salute appunto di, di tutti. Eh, il DPCM invece del 13 di ottobre accoglie sostanzialmente questo. Eh, noi eravamo preoccupati che venisse... Eh, riconosciuta solo la possibilità per le federazioni sportive, mm. per alcuni diciamo, organismi sportivi, mentre sono state inserite anche le attività organizzate dagli enti di promozione sportiva per i cosiddetti sport di contatto e questo onestamente ci ha soddisfatto, quindi riconosciamo il lavoro e l'impegno del ministro dello sport eh, Vincenzo Spadafora, il governo e anche le forze diciamo parlamentari di maggioranza che hanno ascoltato il nostro appello e hanno permesso questo certo noi rispondiamo con la nostra rigida anche responsabilità con il nostro forte senso civico ecco facendo rispettare i protocolli e permettendo la pratica sportiva per tutti e anche allo sport di sì madre. perché c'è ovviamente un, un, um, un aspetto formativo proprio di questa attività che è anche imparare le regole imparare no, a rispettare gli altri Motivi per i quali lo sport non è solo sport e competizione, cioè faccio una gara con qualcuno ma imparo a stare al mondo? Lo sport è soprattutto rispetto delle regole, è soprattutto fattore educativo, spesso e volentieri noi della WISP ricordiamo all'opinione pubblica nei dibattiti ai quali partecipiamo in occasioni come queste che ci state offrendo voi che lo sport è poi di fatto la terza agenzia educativa del paese dopo la scuola dopo l'università e la famiglia e, e quindi con però in questo periodo eh, siete stati un po' meno convocati almeno non parlo appunto di professionisti, eh? parlo di, di, di, di giovani, di ragazzi, di chi fa sport, ecco siete stati un po' meno convocati, mi pare al di là di tutto eh, di, di scuola abbiamo sentito parlare, a sprombattuto continuamente, di università leggermente meno ma l'abbiamo legate al capitolo scuola, eh, di, di giovani e sport, insomma è, è sempre stato un capitolo un po' messo dopo. Sì, guardi, su questo le dico francamente che eh, fin dall'inizio... Non è che la che voglio portare abbia... in polemica, era una riflessione. No, no, no, no assolutamente. assolutamente, guardi, glielo dico, no, glielo dico molto francamente, nessuna polemica, anzi anche su questo noi abbiamo una nostra posizione, siamo espressi quando si è appunto parlato soprattutto tra la fine dell'estate, settembre, appunto del rischio da parte delle scuole di utilizzare le palestre per, per mettere appunto la didattica e per garantire la didattica noi abbiamo detto come Wisp che non partecipavamo sicuramente ad un'eventuale competizione tra i diritti, per noi non esiste il diritto allo studio da una parte e il diritto allo sport dall'altra, esistono i diritti, certo esiste appunto la nostra responsabilità di organizzazione sociale, che ha rapporti costanti con le istituzioni sia a livello locale che a livello regionale, e soprattutto a livello, a livello nazionale e cercavamo comunque di fare la nostra parte, cioè di un'organizzazione di sport, di promozione sociale che ascolta, interagisce con le istituzioni, ma che chiaramente afferma il diritto alla pratica sportiva per tutte e per tutti, soprattutto appunto per i giovani, per i ragazzi, perché ripetiamo è un grande fattore educativo, non soltanto, è anche un grande fattore coesivo, un grande fattore inclusivo In questa grande pandemia purtroppo stiamo sostanzialmente pagando anche questo, viviamo una contraddizione se vogliamo rispetto al valore complessivo della pratica sportiva, tradotto se lo sport è salute viviamo l'enorme paradosso nel rapporto col distanziamento sociale perché questo è, diciamo, elemento di applicazione ecco, del valore della pratica sportiva rischiamo di non viverlo per il distanziamento sociale, come dice, una misura nel rapporto purtroppo con la curva dei contagi che sta risalendo, però ecco, no ad una competizione tra diritti, noi facciamo la nostra parte e sì, spesso e volentieri in questo paese la cultura sportiva è considerata, diciamo, una cultura non al pari degli altri, ma noi insomma in Beh, chiaro che voi, voi la. <ride> diciamo, eh, eh, infatti, è, è vero, in questo paese si parla tanto di sport, ma si parla e si pratica un po' meno. Questo lo si vede nei numeri quando andiamo a vedere ehm, le, le statistiche sui giovani e lo sport, l'obesità, la nutrizione, le condizioni di salute. Eh, siamo un po' chiacchieroni, un po' troppo chiacchieroni per avere poi, tra l'altro, un paese così adatto a fare lo sport per clima, per condizioni in generale anche delle nostre città, insomma non stiamo parlando di luoghi né disastrati né in cui sia impossibile fare qualcosa Siamo come si è sempre detto un paese di 62 milioni di allenatori che spesso e volentieri amano leggere lo sport piuttosto che praticarlo purtroppo è vero come, come diceva lei prima noi siamo maglia nera rispetto al, alla percentuale di sedentarietà nel rapporto con l'Europa, abbiamo circa 23-24 milioni i sedentari nel nostro nel nostro paese stiamo guardando su questo con grande attenzione a ciò che sta accadendo rispetto all'iter legislativo sul testo unico che dovrebbe riordinare il sistema sportivo il sistema sportivo è necessario che venga riordinato nel nostro paese proprio ecco per evitare che tutte le volte che c'è un dibattito sullo sport si faccia magari un dibattito sulla contrapposizione tra lo sport professionistico di alto livello e lo sport di base, e lo sport sociale, c'è in tutto questo una complementarietà, quel testo unico che noi stiamo guardando con grande favore e con grande interesse, Ecco, finalmente tenta di stabilire quelli che sono gli ambiti di riferimento dello sport di alto livello, dello sport professionistico che non deve stare in contrapposizione con lo sport di base, sono semplicemente funzioni eh, diverse e quel, quel testo unico sta cercando di stabilire il chi fa che cosa, eh, in, in pratica quello che è il ruolo vero dello sport sociale è il riconoscimento di esso all'interno finalmente del nostro ordinamento giuridico. La ringrazio, questo... la devo salutare però ci ha dato alcune informazioni importanti e anche una speranza diciamo futura. Vincenzo Manco presidente WISP